Jingle belgi Dai Dai, non è bello, non è bel. E niente, io sono bellissimo, hai capito Perché hai rubato un piano? Sono sex Ciao, sono tornato Sì, saluta veloce Buongiorno Anche questa settimana sono tornato senza però il ciuffo colorato Perché ho il cappello di Natale Perché è dicembre Dobbiamo trovare il pulsante Da quel che ho capito Giusto? Lì c'è un dispenser. Un buttons. Wow. Prendi. Prendi. Prendi. Prendi. Si, sì. può, si può piazzare su, su. l'osservatore. Quindi, qua. Vai, Dobbiamo scegliere eh. se avere il tema colorello Mio. o il tema scuro. Come facciamo? Io direi colorello. Uh, io sono un fanatico del tema scuro. Però, vabbè, Vediamo. Allora, guarda il giro. Quindi c'è anche il tema colorello. Questo, ah, wow. questo è il più bello. Questo. Quello della roccia è molto simple A me piace più questo. No, anche questo, qui, questo. Questo qua, questo. dai, che è Ok, bello, va bene, questo, questo. Iniziamo. Wow. Ma che ma teletrasporto tu... magico! Andiamo. Wow! Ma che dobbiamo fare esattamente? Non ho capito. Wow. Ah! Ah! Ah, ecco! Ok, quindi devo tenere il blocco in mano per far funzionare il tutto. Ok. Easy, allora, bene è... Ok, adesso è... ce l'hai tu il blocco mistico Il bianco non sparisce, tieni in mano il rosso ora. Ok Ora è blu Va, Bravo, aspettami è... Uno è... e Ma due tengo... se Ci sei? Il verde, se tieni il verde Vai avanti, vai avanti Vai avanti Bravo verde, Vai, Vai, vai, vai Bene, adesso non ci sono Nuovi colori, quindi dobbiamo fare così Qua. Uno, due, tre Il verde serve qua Allora, only blues. Come funziona? Ah, ah, ce l'ho fatta io No, arrivo Ok, allora, adesso è, è rosso Questo è easy, mi sa so. Rosso, rosso, rosso eh, il, il verde, verde l'hai attivato tu Il bianco e poi Miele Vai Epicissimo, wow Allora, attivo il rosso, vai Vitoton. Allora Rosso, e verde il Verde, il blu Gia. il Giallo eh, Voglio Vai. concentrazione Vai Vai, ah, prova tu ue, ue. E sì. Sì. Aspetta che sta così Epico, wow E adesso, miele Wow, tutto miele Vai, no Vai via tu, rosso, allora, rosso. Ah! Ok, rosso <ride> No, aspettami Oddio, un certo da 4 blocchi, eh. Oh no, oh no Aspetta, qua bisogna fare il doppio jump Uff, Epico! Il... Wow Ma siamo dei pro player del parkour là. Vai così Eh, no. troppo fuoco Scappo <ride> Scappo No, no, io ti do fuoco Questa è benzina No, no, io mi do fuoco No! Muoviti bene, in giallo! così. Ah, bene. Adesso... Ma no, è mistico! Guarda là, Glani. è mistico alla fine. Oh. No, ma è come com è possibile quella parte di... Allora, no? silenzio, guarda, guarda, io sono epico, lo so fare. Aspetta! Aspetta... No. No, allora, adesso... <ride> epico! Vai, vai! All Scusa tippami, tippami subito scusa oh ce l'ho fatta stai zitto ce l'ho fatta pure io stai zitto godo no! si sì! oh, sì! mia... si sì! sì! sì! vai no come sono sto fammi rientrare si eh? si sì, si sì, sì. l'epico ti perdona Rosso Let's go Sì Una volta che lo riesco a fare di nuovo io il livello Vai Continuo la mappa senza di te sei stupido No no no mi, mi, mi abberrisco eh <ride> Basta l'utilizzo improprio di questo aggettivo <ride> Cioè di verbo Luigi Ma come buonasera No ma stiamo registrando vai via subito Sei spulguto dal, dalla vita No tutto <ride> ghiaccio non mi va bene Mi so guarda il parkour col ghiaccio è facile è una cosa E Izz Izziii Izziii anche perché guarda quando corri sul ghiaccio ti dà la... ti dà di difficoltà Uè! Mm. ce l'ho fatta ma <ride> che si, è stato morti! oh no oh no è che, che è successo, successo. No, no che no. schifo no vai via ah grazie intanto <ride> faccio così <ride> ah ma è a tempo Vai! Fermo! Ora! Ora! Ora! <ride> Aspettami. No, devo andare io. Fermo, vai via. Oh mio Dio! Epico! Vai! Aspetta, qui vai. bisogna fare così. Ai Fermo, no, zitto! Vai. vai! Sì! Sono epicissimo, tipo wow. Allora, sta tocca a te. Tienilo tu, tienilo tu. No, no, no, allora E eh, uno di noi due deve tenere il viola Dai! Ce la puoi fare! Sì! No! Vai! No, no, no, no, ah, no, fermo, fermo! Fermo, lo slime non è attivo Epico! Ok Vai! No! Vai! Sullo slime Ok, bene Come si fa? Bene Ah, bene. ho capito! No, stupido ho oh, capito, ho capito. Ok, così. Vai così. No, non lo spagherò. di nuovo. Tieni le mano Ok. Così. Vai, vai, vai. Ora no. Vai. Sì. Ok. No. no, no, no. Di nuovo. Di nuovo, di nuovo. Subito. Tipo. No, io non lo faccio. Oh mio dio Che bisogna fare adesso? Oh no Cos'è questo? Il oh livello dio. finale mi sa so. Verde no. attiva il verde Eh ok Bene così no GG Ok ah. Dovevi shiftare E eh, no è lo slime disattivalo One hour later. Si è aperto là Dove? Là, là. ok Bene Come eh, allora. allora, continuiamo? Slimes Eh o oh no No Allora Aspetta. Ghiaccio, Guarda. così e così, e così, così, uno, due, a ah, che stai tu? E eh, la porta salto. a tempo? Uh! Ah! Yay. Ce l'abbiamo fatto, la allora. era ora, Avevi Creator... finito veramente? Sì, finalmente credo di sì, no qui stanno smeltando con della visite oh, no. levigata del colorante giallo che ti dà blocchi d'oro oh, No, eh, ok io mi prendo il colorante giallo, molto mistico Ah, guarda Il che bello. E, ah. e show total fails. Vabbè, 1832. Bene, abbiamo finito quindi. Sì, dopo vieni qua. Così salutiamo. Allora, detto questo, credo di aver detto tutto finalmente. Abbiamo finito questa mappa in un episodio solo. Ottimo. Bene. Detto questo, vi salutiamo. Ciao.